Ciao! Allora, benvenuti nel video dei top del mese di gennaio 2018. Allora, il primo top di questo mese, ecco che ve la mostro, è questa la crema viso all'Argan, dice crema viso antietà, Argan del Marocco, della Bottega Verde, e questo è un campione. Ho solo un campione, sì, ma mi sono fatta un'idea di questa crema, perché la uso solo alla sera, quindi mi è durata quasi una settimana. Ehm, è una crema che ha una texture fluida, e assorbe molto velocemente sulla pelle, però ha un potere idratante buono, abbastanza alto, perché è un fluido ma ricco, quindi ok in inverno. Ehm, usata la sera sulla mia pelle mista non lucida la pelle quindi al mattino non mi trovo con la pelle unta e la profumazione sì, me la ricordo è buona ma non forte non è invadente e non persiste sulla pelle è abbastanza buona come crema però per la sera perché per il giorno sarebbe troppo ricca ho segnato il prezzo 50 ml viene 22,99 euro ma è un prezzo scontabile. Sì, sufficienza, fa il suo lavoro, ok come crema non la compro perché preferisco altri prodotti. Secondo top per questo mese e questa è una scoperta che ho fatto proprio su YouTube è questa tisana della Pompadour, vaniglia e lampone. L'ho vista su YouTube in un video e ho detto no, devo provarla. L'ho trovata da Tigotà, il prezzo è di 2,35 per 20: 20, per 20 bustine esatto, mi sono proprio segnata il prezzo così ve lo dicevo giusto. Allora, intanto è una tisana per chi piace. Il tipo di tisane fantastica perché è dolce grazie alla vaniglia ma è gustosa con il lampone, anche il profumo è fantastico, a me piace davvero tanto sia durante la giornata che alla sera perché comunque non contiene teina e quindi è perfetta in qualunque momento della giornata senza zuccherarla perché davvero è buonissima così, questa è davvero molto valida e ve la straconsiglio top per questo mese è questa eh, questa è una caps è crema doccia alla peonia di sephora allora questa l'avevo trovata l'ho proprio schiacciata tutta l'avevo trovata dentro il calendario dell'avvento sono delle mini capsule da doccia così si può provare il prodotto credo che sia anche un'idea intelligente perché si può provare il prodotto senza dover comprare tutta la confezione allora questa, lo segnate, la mini capsula che è beh, una dose per una doccia costa un euro, mentre l'ho segnato, la confezione grande che è un 140 ml, costa 3,90 euro. Allora cosa dire di questa crema doccia? Intanto che è facilissima da aprire così, poi... E si schiaccia bene, è giusta la dose per una doccia. È una crema proprio che comunque fa una bella schiuma. E vogliamo parlare del profumo perché è davvero peonia, davvero è fioritissimo. Non persiste sulla pelle, questo no, ma comunque durante la doccia resta nel bagno perché si diffonde con il vapore e l'acqua calda un profumo di peonia, un profumo fiorito che è fantastico. Ehm, oltretutto non secca e non irrita la pelle, ehm, detergge bene, la schiuma si rimuove facilmente, quindi questa mi è davvero piaciuta.